Eccoci qui, in questa sezione del corso, in cui parleremo del software che utilizzeremo da ora in avanti. Come avrei letto nelle note inizio corso, è il software è QGIS, in particolare nella versione 3, quindi l'ultima versione attualmente disponibile. Dunque, al primo avvio QGIS si presenta in questo, in questo modo. Avrai praticamente una interfaccia di questo tipo, con eh, i pannelli di browser, quindi questa parte laterale qui eh, di sinistra che è la TOC, la table of content, la parte centrale in cui andranno a essere visualizzati man mano i vari strati informativi, che è il canvas, e una serie poi di eh, menu e di icone che eh, andremo a vedere pian piano, eh, man mano che ci torneranno utili.